Buongiorno e benvenuti a tutti ad un altro incontro di Sottosopra del canale sul neoliberismo. Eh, nei prossimi incontri fino a giugno ci occuperemo, eh, cercheremo di fare un approfondimento tematico relativo al rapporto tra neoliberismo e Unione Europea e lo faremo con illustri ospiti e tra questi oggi abbiamo il piacere di incontrare il professore Alessandro Arienzo eh, professore, buongiorno, è un piacere buongiorno. averla con noi e la ringrazio molto a noi di tutti anche per la sua disponibilità Grazie, grazie a voi invece per l'invito Grazie a lei professore eh, La presento brevemente, Alessandro Arienzo è eh, docente di, eh, dottrine, m, di storia delle dottrine politiche presso l'università Federico II di Napoli, dove insegna dottrine politiche e filosofia politica, eh, insieme al professor Gianfranco Borrelli è coordinatore scientifico editoriale di Ars Rosa, centro studi eh, su ragion di Stato e democrazia. Eh, nei suoi lavori di ricerca si occupa dello sviluppo del pensiero politico nella prima età moderna, delle teorie della governance, delle trasformazioni del sistema democratico e delle teorie della mh, democrazia partecipativa è autore di differenti pubblicazioni articoli scientifici, scientifici su queste tematiche ricordo tra tutti eh, emergenze democratiche ragion di stato, governance e eh, Governamentalità, eh, scritto insieme al professor eh, Gianfranco Borrelli edito da eh, Gianni Editore eh, il libro La Governance edito da EDS un libro che ho qui con me che sicuramente ci servirà come spunto per alcune eh, domande farò il professore eh, come ho detto precedentemente, nei prossimi incontri fino a giugno ci focalizzerò appunto su questa tematica, cioè sul rapporto tra neoliberismo e Unione Europea. Eh, in particolare oggi col professor Rienzo cercheremo appunto di indagare sul ruolo, la forma politica e la governance nell'ambito dell'Unione Europea e cercheremo anche di capire come è questa è in relazione con il neoliberismo. Eh, noi sotto sopra ci siamo già occupati del tema della governance, in particolare ce cioè ne siamo occupati con la professoressa... Eh, Giuliana Commisso qualche eh, mese fa, ehm, al a proposito invito anche a, ri, a riascoltare l'incontro con la professoressa che per titolo eh, La genealogia e la governance, eh, ma comunque essendo un tema di eh, centrale importanza, molto complesso e da osservare con attenzione, specialmente anche sotto diverse prospettive, ce ne siamo voluti occupare sia oggi ma ce ne occuperemo sicuramente anche eh, in, altre, in altre occasioni. A questo punto passiamo alle domande. Eh, la prima domanda che vorrei fare professore è una prima domanda introduttiva che, abbiamo, che facciamo sempre eh, all'inizio degli incontri di questo canale, eh, mm. semplicemente per fissare i punti centrali, cioè le chiedo se, che cosa si intende, che cos'è il neoliberismo? Allora, partiamo con una domanda difficilissima a cui rispondere, eh, perché in realtà non esiste una definizione in qualche modo condivisa del termine neoliberismo. Eh, ne esistono diverse, sulla base di approcci diversi. Immaginiamo, proviamo a definire in qualche modo con una, uh, da un, diciamo dando una definizione di lavoro, no, il neoliberismo. Il neoliberismo potremmo uh, definirlo come uh, un uh, approccio al rapporto tra lo Stato e l'economia che si sarebbe sviluppato in particolare eh, a partire dagli anni 70 e eh, in poi in cui sostanzialmente eh, i principi eh, del liberismo economico, sostanzialmente quindi possiamo dire la centralità dell'economia di mercato, della competizione, la riduzione del ruolo dello Stato la dimensione centrale dei diritti individuali, in particolare del diritto individuale alla proprietà e al diritto d'impresa, in qualche modo diventano, assumono una dimensione centrale nella vita, nella vita pubblica. È chiaro che diventa poi complesso rispondere alla domanda del perché neoliberismo, cioè qual è quella qualità specifica che negli anni 70 distinguerebbe questa... Eh, diciamo orizzonte neoliberale dal liberismo eh, o dal liberalismo classico, qui ci sono anche degli elementi eh, ancora di eh, natura definitoria che sarebbe eh, importante eh, definire. Diciamo che sostanzialmente però è dagli anni 70 in poi che un certo spirito eh, capitalistico si afferma e ehm, a dei principi che in qualche modo avevano retto quello che Wolfgang Streck, sociologo, filosofo tedesco, ha definito una sorta di uh, uh, capitalismo democratico che si sarebbe affermato dalla fine della seconda guerra mondiale, almeno fino diciamo, uh, agli anni 70 in cui in qualche modo lo Stato, i partiti, gli attori sociali avrebbero definito uh, una uh, uh, modalità di relazione, uh, da un lato certamente conflittuale, però in fondo anche consensuale, si rompe e eh, gli animal spirits del capitalismo si eh, renderebbero in qualche modo più liberi, più autonomi e eh, prevalenti sul piano internazionale. E qui le due figure chiare sarebbero eh, quelle di eh, Ronald Reagan e Margaret Thatcher, no? in particolare eh, in Italia potremmo fare riferimento alla marcia eh, dei 40.000 della, della Fiat negli anni 80 e così via. Detto questo, diciamo uno spirito eh, complessivo che traccia una nuova epoca in cui eh, sostanzialmente si dà più spazio all'economia alle relazioni di mercato nei confronti dell'intervento pubblico eh, e quindi con una minore attenzione alla redistribuzione una minore attenzione eh, al ruolo eh, di governo dello Stato eh, eh, nell'economia eh, eh, si aprono però poi una serie di approcci diversi hm, su come poi propriamente interpretare il neoliberismo. in termini molto rapidi ed essenziali poi magari se, se lo ritrovate ci possiamo tornare un po' più nel dettaglio io ve ne segnalo almeno due che ci aiutano un po' a comprendere l'orizzonte del dibattito contemporaneo su questo tema. Eh, il, una prima modalità di interpretare il, liberismo, il neoliberismo è quella tipicamente marxista, possiamo fare riferimento eh, in particolare ai lavori di David Harvey. Mh? Eh, perché è importante sottolineare, diciamo, breve storia del neoliberismo, è forse il testo più eh, interessante e rilevante su questo argomento, non è l'unico, perché Harvey sostanzialmente dice che il neoliberismo è la fase eh, della globalizzazione eh, in cui i percorsi dell'accumulazione economica capitalistica in qualche modo si esercitano oltre i tradizionali limiti che la lotta tra le classi aveva in qualche modo eh, posto, era riuscita a porre. Eh, quindi eh, la definizione che Harvey dà al neoliberismo è sostanzialmente una, una definizione che pone il neoliberismo in continuità con la storia del liberismo. Eh, economico e con eh, il percorso di sviluppo dell'economia capitalistica. Una diversa definizione è quella di Michel Foucault che caratterizza per esempio oggi tutti gli ambiti, della cosiddetta teoria, la, gli ambiti pre prevalenti della cosiddetta teoria critica. Eh, la definizione foucaultiana mette piuttosto in risalto un salto governamentale, cioè una rottura nelle forme di vita dovuta a una riarticolazione complessiva dei rapporti tra gli individui e lo Stato tra gli individui e la società, e tra lo Stato e la società, no? in questa triangolazione. La lettura di Michel Foucault non è una lettura alternativa o completamente eh, distinta da quella eh, di Arbe. Ci sono dei punti di continuità, evidentemente, ma sono due approcci molto diversi. Eh, in Foucault, si, eh, possiamo dire, nei percorsi foucaultiani, si accentua la dimensione appunto del salto, della rottura. Eh, la centralità è quella dell'emergere di una figura particolarissima che chiamiamo l'homo economicus. E allora la forma di vita eh, specifica, potremmo dire, della nostra contemporaneità, centrata sul ruolo dell'attore individuale come imprenditore delle proprie risorse, quindi imprenditore di se stesso, diventa eh, decisivo eh, e preeminente. Da questo punto di vista, a differenza di Arvi, si costituisce un vero e proprio salto, e allora si comprende diciamo, le ragioni di quel neo, Uh, la posizione uh, uh, della Thatcher per cui non esiste la società ma solamente gli individui e le loro famiglie sarebbe un salto nelle forme di vita associate Perfetto professore la ringrazio eh, per questa introduzione, comunque ci ha messo i punti chiave, diciamo, i due orientamenti di di importanza, da una parte Mark, Marx con Harvey e Foucault dall'altra a questo punto ehm, cerchiamo di entrare più nel merito eh, del tema di oggi, perché parleremo sicuramente di neoliberismo, ma come abbiamo detto, in relazione alla governance e in relazione all'Unione Europea. Eh, a tal proposito, nel suo libro, ehm, la cito, lei scrive che la governance, lungi dall'essere il frutto effimero di una nuova moda, è segno dei profondi mutamenti nei modi di intendere e di praticare le politiche democratiche inoltre le afferma che la governance ci permette di comprendere le relazioni tra fenomeni tra loro legati come il deficit democratico, la crisi dello Stato e la postmodernità quindi con queste affermazioni mh, si capisce che cosa che è. il fenomeno politico della governance è di cruciale importanza per cogliere che cosa? per cogliere i cambiamenti in atto nelle nostre democrazie, quindi detto questo le vorrei chiedere che cosa si intende per governance e in che modo si collega eh, questo tema al neoliberismo ma allora, anche qui abbiamo tante, tante questioni definitorie che andrebbero, uh, andrebbero sciolte, eh, eh, banalmente anche legate tutto sommato al, al, al suffisso uh, uh, che viene dall'antico greco, no? uh, e l'arte della conduzione sostanzialmente. Eh, eh, governance in inglese si usa per esprimere il risultato sostanzialmente di un'azione collettiva eh, e in qualche modo eh, distinto dal governo, eh, il, il, il governo come, eh, come sostantivo, il, il governo come eh, verbo del governare la governance come il risultato di questa eh, di quest azione in italiano non abbiamo questa pluralità di, eh, di differenze e il fatto che invece nell'inglese per esempio ma anche nel francese vi sia, anche se meno usato, questa eh, differenza ci dà, innanzitutto ci permette di presentare una prima generalissima eh, definizione di governance la governance potremmo dire che è l'insieme dei modi attraverso cui prende forma l'azione collettiva eh, però questa evidentemente, è una definizione tanto generale che conserva al suo interno anche quelle forme particolari di esercizio dell'azione collettiva che è per esempio il governo statale, il governo esercitato da un'autorità pubblica eh, evidentemente quando noi utilizziamo invece il termine di governance nel dibattito contemporaneo nel dibattito pubblico facciamo riferimento a qualcosa di diverso, cioè facciamo riferimento a una modalità specifica eh, di conduzione dell'azione co della, dell collettiva in cui la pubblico, lo Stato in particolare, quindi il governo come quel soggetto che in qualche modo esercita la funzione eh, eh, dell'esercizio eh, eh, dell pubblico di potere, eh, si ritrova collocato diciamo, al lato di processi che si eh, governano, si autogovernano in qualche modo. Uh, e allora qui abbiamo, diciamo, un'accezione un pochino più ristretta della governance. Non tanto un'accezione larga come qualsiasi forma di autogoverno dell'azione collettiva, ma potremmo dire quella forma particolare di darsi di relazioni politiche che, soprattutto sul piano internazionale, intorno agli anni ottanta e in maniera accelerata, diciamo, alla fine degli anni Ottanta, agli inizi del, eh, degli anni Novanta, in qualche modo sono stati rappresentati in un testo straordinariamente interessante eh, di due sociologi Rosenau e Xempiel come Governance Without Government. Eh, qual era il punto di partenza di questi due studiosi? Che sostanzialmente in una fase che noi potremmo dire eh, di neoliberismo vincente, no? per fare riferimento a quello che abbiamo detto prima, il ritrarsi dello Stato, il lasciare campo all'autogoverno dell'economia metteva in risalto che sul piano di una emergente vera e propria globalizzazione, eh, che era globalizzazione economica, ma era una globalizzazione eh, in termini più ampi sociale, sostanzialmente eh, si davano forme di coordinamento dell'azione collettiva sul piano internazionale che facevano e potevano far a meno dello Stato in qualche modo rappresentavano quel ritrarsi, quel ridursi della funzione, eh, della funzione statale. Allora in questo senso governance without government si danno, dicevano questi autori, forme plurali di organizzazione politica internazionale in cui non c'è bisogno della funzione decisiva dello Stato, perché la società comincia a dotarsi in qualche modo di una tramatura di relazioni eh, che regge, nonostante la funzione decisiva del potere politico. Questo aveva evidentemente come riflessione eh, una ricaduta immediata sulla modalità che noi abbiamo di pensare e di praticare la democrazia, perché il sistema democratico, che per noi è sostanzialmente sistema democratico rappresentativo, eh, nelle democrazie avanzate magari come dire, è maggioritario, nel senso che chi assume la maggioranza dei voti poi governa. Elettivo, noi eleggiamo dei nostri rappresentanti, eh, sembrava in qualche modo gravato eh, eh, dalle difficoltà del sistema politico. E qui c'era un documento importante della Commissione Trilaterale sul tema della governabilità che segnalava quanto gli stati democratici tra gli anni 70, dagli anni 70 in poi, fossero gravati da questa pluralità di richieste sociali che non erano in grado a causa delle lente mediazioni tra i partiti, gli accordi, in qualche modo di, eh, non erano in grado di rispondere con i tempi, eh, i tempi rapidi che la globalizzazione richiedeva. Ebbene la governance sembrava promettere in qualche modo una forma diversa di relazioni tra gli attori sociali che non dovendo passare attraverso le lunghe mediazioni giuridiche politiche dello Stato e degli attori politici classici, diciamo sostanzialmente sindacati e partiti, poteva garantire una maggiore eh, flessibilità di eh, intervento, eh, ma anche in fondo delle relazioni orizzontali tra attori che entravano in dinamiche di negoziazione, di confronto. Allora sembrava in una certa fase della crisi del sistema politico democratico rappresentativo offrire un'alternativa, cioè intorno alle forme democratico rappresentative classiche noi possiamo costruire queste reti di negoziazione diffusa, che operano positivamente in termini come dire, di allargamento della capacità dei soggetti di entrare nella cosa pubblica. Poi chiaramente, ma lo possiamo discutere magari tra un attimo, eh, si è rivelata questa osservazione eh, efficace alla prova dei fatti? Questo è un altro paio di, eh, altro paio di maniche. Eh, mi permetto solo di osservare una cosa rispetto a quella definizione eh, che tu leggevi dal mio libro, un libro del 2013, eh, se, eh, beh, sono successe una serie di cose, diciamo, neg negli anni. Eh, per cui oggi vi proporrei di riflettere insieme sull'idea uh, del se in realtà poi questo orizzonte di governance in qualche modo oggi non sia entrato in crisi. Mh? Eh, perché quelle aspirazioni globaliste che dalla fine degli anni eh, eh, 80. Degli anni Ottanta significa l'89 no? il crollo del muro di Berlino, in fondo, il rompersi di quella conflittualità che aveva caratterizzato per l'appunto il capitalismo democratico dalla fine degli anni. Eh, dalla fine della seconda guerra, eh, guerra mondiale, almeno fino alla fine eh, appunto, degli anni '70, il venir meno di quel contenitore complessivo sembrava aver liberato no? le forze della democrazia liberale che assumeva nella globalizzazione e richiamava poi nella globalizzazione una forma politica che non c'era e che si cominciava a nominare come governance per l'appunto e beh, dopo il 2001 dopo le crisi del 2006 2009 2008 2009 e in qualche modo la crisi europea forse i sovranismi il ritorno dei populismi sembra in qualche modo entrata in crisi in una sua forma ma su questo magari ci torneremo eh, tra un poco Ringrazio il professore, eh, sì, ci torneremo sicuramente perché è un tema appunto, centrale e sarebbe interessante metterlo in luce, a proposito adesso mh, vorrei infatti mettere in evidenza, una volta che io, lei ci ha aiutato a mettere in luce il concetto di neoliberismo, di governance, come questi concetti che rappresentano essere espressione diciamo, di una profonda trasformazione che si assiste nelle relazioni tra Stato e mercato, tra pubblico e privato, come questi concetti si legano al, al, all'Unione Europea, cioè come questi concetti appunto sono legati strettamente all'Unione Europea. Nel suo libro, eh, detto del 2012 o 2013, se non sbaglio, lei si occupa, in un intero capitolo, al secondo capitolo, eh, della governance europea. Eh, eh, mm. E mette appunto in luce che cosa? Ci mostra le modalità di conduzione gli orientamenti di fondo, appunto di questa modalità eh, del, del, della governance, appunto. Quindi quello che vorrei chiederle è se ci aiuta a eh, mettere in evidenza l'origine, diciamo, la costruzione anche le relazioni che eh, ci sono tra Unione Europea e Governance. Bene, allora... Magari, eh, professore, mi scusi se la interrompo, eh. magari anche capire, come eh, ha detto lei poco fa, se in questi anni possiamo fare un bilancio positivo o negativo. Esattamente. Eh, sì. Eh, allora Partiamo proprio da, questo, da questa riflessione che facevamo in qualche modo un attimo fa sul, eh, sul problema della democrazia. Diciamo che in modalità diverse, eh, alla fine degli anni Ottanta, eh, c'è la sensazione da un lato che il sistema democratico liberale sia evidentemente vincente, no? viene meno l'alternativa uh, uh, um, comunista sovietica e, e le democrazie si affermano, il modello democratico liberale si afferma come il modello in qualche modo politicamente vincente e però nello stesso tempo aumenta anche in qualche modo una disaffezione Cala la partecipazione dei cittadini alla vita uh, politica democratica. Uh, il sistema dei partiti deve riorganizzarsi perché chiaramente un sistema dei partiti nelle principali uh, democrazie mettiamo da parte il sistema statunitense, che in qualche modo è un sistema uh, uh, diverso no, in questa polarizzazione tra democratici e repubblicani. Ma in fondo, un po' in tutta Europa uh, la caratterizzazione ideologiche classiche: i socialisti, i comunisti, democratico uh, conservatori, uh, in qualche modo perdono, no? eh, i comunisti in Italia, immaginate, perdono un quadro di riferimento complessivo. Questo chiaramente modifica sostanzialmente anche il ruolo, per esempio, di attori intermedi come i sindacati, no? che devono ripensare la loro funzione e la loro, funzione, la loro uh, operazione. E in fondo anche i cittadini in qualche modo tendono ad allontanarsi dalla vita pubblica. Le democrazie rappresentative sembrano svuotarsi di quel legame virtuoso tra i cittadini e il sistema delle mediazioni politiche centrato sul ruolo della partecipazione. In Italia la partecipazione è importante nei partiti, nei sindacati, anche attraverso sono, la mediazione delle chiese, per esempio. Tutto questo sembra venir meno. Si apre un nuovo quadro e ci si pone il problema allora di quali sono le forme politico-istituzionali che possono reggere questa nuova. Uh, questa nuova Uh, condizione evidentemente um... E la governance è considerata, diciamo, una delle opzioni possibili. Ce ne sono altre, eh, contemporaneamente alle riflessioni intorno alla democrazia di Do-Governance, si comincia ad avviare, ci sono riflessioni importanti sulle democrazie deliberative, che sono in fondo una forma eh, non dissimile da quella della governance, o sulle democrazie partecipative e così via. Tanti, diciamo, modelli che tentano di rispondere a un'unica domanda legata al fatto che le democrazie rappresentative sembrano non essere più in grado di reggere fino in fondo il carico della politica. Uh, e allora il quadro europeo, eh beh, perché eh, qui diciamo uh, ci sono almeno due elementi uh, importanti. L'89 uh, apre un quadro geopolitico. Uh, L'Unione Europea, in fondo l'esperienza europea, diciamolo così, a partire uh, uh, dalla cieca fino alla uh, comunità europea, che poi diventerà per l'appunto Unione Europea, uh, si era costituita in un quadro geopolitico particolare. L'Europa in fondo era una sorta di cuscinetto luogo di conflitto e mediazione tra i due blocchi quando il conflitto tra questi due blocchi viene meno è chiaro che anche eh, il sistema delle relazioni politiche europee deve in qualche modo ripensarsi eh, da questo punto di vista è decisivo io credo il passaggio della commissione Prodi e eh, il motivo per cui noi ce ne abbiamo, ne abbiamo lavorato c'è un capitolo dedicato su questo in questo volumetto eh, la commissione Prodi lancia in qualche modo nel 2001 la sfida di un ripensamento delle istituzioni democratiche europee. Eh, teniamo conto di un dato. Parlare di Europa intanto è parlare come dire, di eh, articolazioni complessive molto diverse. Noi tipicamente facciamo riferimento nel dibattito eh, comune all'Unione Europea, no? che sono i 27 stati ora post-Brexit. Post Tendiamo ad associare in maniera stretta l'Unione Europea eh, all'Eurozona, ma sono due cose completamente diverse il che significa che la funzione della Banca Centrale Europea, che è una funzione in qualche modo importante di sistema dentro l'Unione Europea, però ha un ruolo specifico per alcuni dei paesi che partecipano nell'Eurozona. L'Unione Europea, il sistema politico-istituzionale europeo, non è evidentemente pensabile con le categorie tipiche della democrazia rappresentativa centrata sullo Stato nazionale. Ha bisogno di categorie diverse. Allora lo sforzo della Commissione Europea, mandato Prodi nel 2001, è e individuare nella governance una categoria che possa in qualche modo rappresentare una modalità diversa di praticare la democrazia a livello europeo fermo restando il ruolo del Parlamento che in qualche modo è il luogo della democrazia rappresentativa fermo restando il luogo del Consiglio che è il luogo in cui, il punto in cui i capi di Stato, i ministri si incontrano nel rappresentare le istanze dei singoli Stati nazioni, noi abbiamo bisogno di una funzione di coordinamento, di direzione politica di un sistema istituzionale radicalmente eh, particolare, radicalmente diverso da quello che noi eh, pratichiamo e che si vuole rilanciare, non dimentichiamo che quella è la fase dell'allargamento Est, che crea tutta una serie di questioni complesse, no? anche nel ruolo dell'Europa, della Germania, della Francia, rispetto a Stati, per esempio la Polonia, l'Ungheria, che in qualche modo si erano da poco liberati eh, dal, gioco, dal gioco sovietico. Bene, la categoria di governance, in questo importante interessante documento, il libro bianco sulla governance europea, che se non erro è proprio del 2001, cercava di lanciare una riflessione rispetto a modalità diverse di interlocuzione diretta tra il sistema politico europeo e gli interessi eh, della diciamo così società europea eh, che offrisse una via alternativa alla negoziazione tra gli interessi, le parti, i gruppi e le istituzioni europee che di per sé da solo il Parlamento non riusciva, no? con, le sue, eh, Parlamento Europeo, con le sue mediazioni eh, rappresentative a garantire. Questa è la grande sfida che viene messa in campo con la, diciamo, con, eh, la proposta Prodi del 2001. Sarà una proposta che diciamo, non avrà eh, grandi, eh, grandi esiti, Uh, ma il processo di integrazione politica europea continuerà, mh? anche dopo il 2001, uh, tenuto conto del fatto che nel 2001 accade eh, diciamo, un altro evento importante, eh, l'attacco alle torri gemelle, New York 9-11, eh, perché eh, quello è un momento in cui in qualche modo una durezza eh, della politica e a questo seguiranno poi le crisi economico-finanziarie e quindi si trascineranno le primavere arabe si trascineranno poi dietro in qualche modo anche i drammi contemporanei delle, eh, delle migrazioni bene, tutta una serie di pressioni sul sistema politico europeo che in qualche modo fanno venire meno quella dimensione potremmo dire ottimistica che era dietro l'istanza eh, della nuova prospettiva di governance lanciata, eh, lanciata da Prodi che non scompare ma in qualche modo si articola perché le priorità del sistema politico europeo diventano altre, a partire per esempio dalla priorità economica, in particolare dalla priorità segnata dalle crisi eh, finanziarie dal eh, diciamo 2006 eh, in poi, in maniera marcata, eh, di totarsi di, to di una governance eh, per esempio monetaria, che è diventata ed è ancora oggi per certi versi una delle priorità del sistema politico europeo. E allora, da questo punto di vista, la governance, almeno a livello europeo, cambia faccia. Possiamo dire, e qui in maniera estremamente semplificata, eh, se nella fase espansiva della governance politica rappresentata in termini più alti, da un lato dall'ONU sul piano globale e in termini europei della proposta Prodi, eh, regge fino almeno al 2003-2004, con le grandi eh, crisi eh, economico-economiche. Eh, finanziarie del, diciamo, della seconda metà del primo decennio degli anni 2000 emerge un altro orizzonte un'altra istanza potremmo dire non con una gamba socialdemocratica eh, ma potremmo chiamarla forse una gamba eh, monetarista qualcuno la definisce neoliberale in qualche modo in maniera più, uh, più, uh, più netta. Io sono su questo proprio perché ci sono problemi, quei problemi definitori di prima, sono uh, diciamo, oggi un po' uh, meno, uh, tendo a usare meno questo termine. Ma per intenderci, sicuramente diciamo, uh, la priorità del sistema politico europeo è di favorire uh, un processo politico di integrazione sulla base uh, di un processo politico di uh, costruzione di un sistema economico-monetario più solido, più forte, che in fondo fa tornare il sistema politico europeo a quella che era la sua dimensione originaria. Perché qual era la dimensione originaria della sfida europea? Non potendo, eh, questa era l'idea diciamo, non de, eh, dei grandi padri fondatori nobili manifesto di Montetene, no? Eh, colorni rossi, per cui sostanzialmente si doveva eh, trovare il modo di costruire un'Europa federale, un modello federalista, eh, che in realtà non si è mai pienamente non si è mai realizzato, ma resta come una delle grandi idee europee, eh. e, beh, si ritorna a quello che invece è stato il modello di composizione vero del sistema politico europeo. Cioè un modello per cui l'integrazione politica era in qualche modo spinta e guidata da un processo di integrazione economica. Si costruisce la tramatura delle relazioni socio-economiche tra gli Stati europei e questo sostiene un lento, progressivo, a pezzettini, processo di integrazione politica. Questa cosa è in qualche modo ritornata, ma in un contesto diverso in cui però le pressioni politiche, le migrazioni, le crisi economico-sociali, quindi i populismi, in qualche modo bloccavano eh, il sistema eh, politico europeo. E arriviamo all'oggi, sostanzialmente. Eh, io ho provato a definire la condizione diciamo, di questi decenni con l'idea di una governance eh, economica della politica cioè dopo il 2008 si è cercato attraverso questo processo eh, di composizione della governance economica europea eh, di consolidare eh, un processo di eh, coordinamento politico questo però è ribaltato con una serie in qualche modo di eh, rotture per l'appunto politiche. Per certi potremmo dire che il ritorno drammatico dei populismi sono da un lato l'esito dei conflitti geopolitici che il 2001, l'attacco delle torre gemelle, ha, ha rappresentato, ma dall'altro lato delle politiche feroci che sono state messe in campo dopo uh, le crisi economiche uh, del 2006-2008. E questo ha rotto quella relativa condizione diciamo così, di compromesso democratico che aveva sostenuto il progetto europeo nelle due fasi, quella diciamo pre-anni eh, eh, anni 90 e nella fase successiva agli anni 90, facendo emergere invece queste dimensioni del, eh, nazionali fortissime, che premono eh, dal basso sul piano delle istituzioni europee, questo ha significato una centralità non più del Parlamento, eh, ma eh, del Consiglio, cioè del ruolo esercitato dai rappresentanti degli Stati Nazioni che è una delle grandi questioni politiche del, del, diciamo dell'oggi. E allora i dibattiti e le riflessioni intorno alla necessità di ampliare il principio che l'Europa possa decidere eh, eh, non eh, all'unanimità ma a maggioranza. Ora ci sono molti ambiti di competenza europea in cui l'Europa può decidere tranquillamente eh, a maggioranza. Però poi vedete la Brexit, no? è un segnale eh, in qualche modo di... E come le cose possono, uh, possono, possono rompersi. Quindi l'Europa è in una situazione, io direi oggi, di guado e potremmo dire che quel modello di governance, ossia di, diciamo così, eh, conduzione eh, tecnica eh, o almeno ipotesi di conduzione tecnico-negoziale eh, delle contraddizioni politiche è in qualche modo fallita e, e richiama oggi la necessità di pensare in maniera diversa eh, l'orizzonte politico-democratico anche dell'Europa. Grazie professore, eh, a proposito di questo e della conduzione tecnica diciamo, che eh, l'Unione Europea ha nel suo modo appunto di condurre la politica ci potrebbe fare qualche esempio, ne ha richiamato comunque potrebbe, potrebbe fare qualche esempio concreto eh, di come si manifesta la, la governance europea penso ad esempio al susseguirsi i governi tecnici o a eh, comitati di esperti da sporco, la gestione anche della pandemia, ci potrebbe appunto fare questo, qualche esempio a tal proposito? Beh sì, in fondo gli esempi sono, diciamo, prevalenti sono questi. Quando noi riflettiamo sulla diciamo così, governanza europea, dobbiamo sempre tener conto che c'è un intreccio di livelli e di articolazioni i cui equilibri sono anche molto dinamici, no? tendono a cambiare eh, in funzione anche dei, eh, degli eventi. E per cui è parte della governanza europea anche il Parlamento, con tutte quelle procedure di diciamo così, eh, elezione, eh, di relazioni, di mediazione tra i partiti, che poi per esempio eh, de definiscono una certa maggioranza nel Parlamento europeo, un certo tipo di rapporto con la, la Commissione europea e, e così via. Però certamente eh, l'Europa si regge su un processo diciamo così, di armonizzazione, eh, provo a usare questa espressione da un lato certo di integrazione politico economico sociale eh, più diciamo, complessa immaginiamo per esempio eh, le, eh, le politiche eh, di mobilità degli studenti Erasmus no? quelle sono uno degli strumenti di in qualche modo integrazione europea eh, cioè, si immagina il fatto che i futuri cittadini eh, dell'Unione viaggiando in qualche modo scambiandosi nelle relazioni eh, internazionali si sentano un po' più Uh, cittadini europei o appartenenti a un sistema politico complessivo che possiamo chiamare eh, Europa. Quindi questo è un processo. Poi però c'è tutto un elemento che a questo si aggiunge, che è quello potremmo dire dell'armonizzazione, eh, della standardizzazione dei processi, della standardizzazione o dell'armonizzazione eh, della legislazione degli elementi regolatori, regolatori nazionali eh, eh, ed europei. E perché questo riesca, l'Europa si è dotata di una pluralità diciamo così, di comitati di esperti, di gruppi, di tecnici, di luoghi di ascolto. Se ci si va a rileggere la bozza, eh, appunto, eh, la prima la bozza, ma poi il documento finale del libro bianco sulla governance europea, questi elementi di diciamo così, negoziazione diffusa tra gli interessi, e gli interessi che cosa sono? Associazioni, gruppi di cittadini, sono le aziende e le organizzazioni, diciamo così, di aziende, i sindacati stessi, in qualche modo. Chiamiamoli così portatori di interesse. Bene, tutti questi portatori di interesse incrociano, dovrebbero incrociare le istituzioni europee attraverso la mediazione di una serie di tecnici o di funzionari che istruiscono le procedure della, della, della relazione tra queste parti. Sono magari procedure di ascolto, per cui era il tipico caso diciamo, dei libri bianchi e dei libri verdi, si vuole intervenire, la commissione vuole intervenire diciamo, normando un certo settore, apre un dibattito, convoca attraverso una serie di funzionari di esperti gli interessi più importanti su quel tema, magari apre anche un dibattito aperto alla cittadinanza in termini generali, raccoglie i pareri e poi si istruisce per, eh, per deliberare. I comitati tecnico-scientifici su tutti i temi come dire, eh, più, eh, più complessi. Evidentemente alcuni possono intervenire su materie che sono materie diciamo, di diretto interesse o di, di, di diretto intervento del, delle istituzioni dell'Unione, ce ne sono altre sulle quali magari non si può intervenire perché invece sono materie di eh, primaria rilevanza degli Stati nazionali. Eh, ma pensiamo anche, eh, per esempio, a una dimensione particolarissima che riguarda soprattutto chi come noi attraversa eh, gli spazi universitari, il cosiddetto processo di Bologna o la costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore. Intanto ci pone un problema, lo spazio europeo dell'istruzione superiore coinvolge quasi, se non ricordo male, 48 stati. Quindi parliamo di un processo politico europeo che però si rivolge a una serie di attori che è ben più ampia dei 27 dell'Unione Europea. E si regge sostanzialmente sul coordinamento tecnico, eh, per esempio immaginiamo tutte le politiche di riconoscimento dei crediti, no? che però hanno anche in fondo un risvolto politico. Ci sono degli orientamenti generali di principi e di valori che si stabiliscono e poi tutta una serie di, eh, di politiche e così via. Ma potremmo fare riferimento come dire, ai diversi direttorati generali di cui l'Europa si è in qualche modo eh, eh, dotata. Per non parlare poi, ci sono degli studi che lo fanno vedere, dei miglia, delle migliaia come dire, di figure con funzioni eh, tecnico-comitariali eh, che sono a Bruxelles. Eh, ma perché questo? Diciamo, Perché la natura dell'impresa politico-istituzionale europea che è assolutamente come dire, diversa, in cui è una natura che in qualche modo pensa diversamente l'equilibrio tra un'autorizzazione politica che è quella che noi esercitiamo quando andiamo a votare, noi autorizziamo qualcuno a decidere per conto nostro e questo processo di autorizzazione rende legittima no, la procedura politica. In un sistema, quello europeo, che non può fino in fondo beneficiarsi di questa dimensione, deve pensare a altre forme di legittimità. Allora, qua utilizzo come dire una riflessione di altri politologi, qual è il tipo di legittimità che usa, che ricerca l'Unione Europea, no? le istituzioni europee? è Una legittimità basata sulla capacità operativa, cioè sulla capacità di venire incontro agli interessi concreti che attraversano eh, la società. Cioè laddove quello che le istituzioni europee mettono in campo funziona, eh, questo attribuisce, restituisce eh, legittimità le cose non sono però andate propriamente così mh? Eh, perché questo può valere sulle questioni tecniche ma quando hai ad affrontare le grandi sfide che oggi abbiamo di fronte pensiamo come dire alle sfide climatiche, pensiamo alle grandi migrazioni le crisi socio-economiche dovute per esempio alle, alla, alla, alla, alla, alle, ehm, ai problemi economico-finanziari globali e beh, lì non c'è tecnico che tenga, lì hai bisogno del politico, hai bisogno della mediazione politica. E questo è mancato. E manca forse ancora, eh, ancora oggi. Professore, la ringrazio chiarissimo. Purtroppo ci arrivati alla conclusione, le faccio un'ultima domanda, ma spero che avremo altre occasioni per discutere. La domanda che le faccio è che è anche emersa dal suo discorso sembrano venir meno comunque gli spazi di politica democratica io infatti vorrei chiederle quali sono gli spazi politici democratici che rimangono alla collettività se le decisioni politiche cruciali e determinanti sono prese da tecnici competenti insindagabili e la governance sembra aver assorbito qualsiasi spazio democratico uh, io direi Diciamo, sono meno pessimista, o meglio, eh, diciamo, la situazione è sicuramente eh, complessa per le istituzioni politiche democratiche, per chi pensa a una cittadinanza, una capacità di essere cittadini attivi eh, intorno a un'idea diciamo, di partecipazione sostanzialmente, anche proprio dal basso. Eh, io penso che però, tutto sommato, a, a livello europeo, così come a livello come dire, dei singoli stati nazionali, eh, vi sia ancora molto eh, diciamo, in campo. Immaginiamo e pensiamo, sarà stato detto già negli altri vostri incontri, all'importanza che in questi anni, per esempio, hanno avuto movimenti come il movimento eh, come dire, di eh, MeToo o il movimento negli Stati Uniti ehm, contro le violenze nei confronti delle, eh, delle, diciamo, delle, dei, dei, dei neri eh, e, e così via, le lotte che oggi vengono fatte sulle migrazioni a favore dell'accoglienza le lotte studentesche. Io penso che ci sia comunque una ricchezza democratica nelle nostre società che in qualche modo tiene e regge le spinte invece a una riduzione degli spazi politici. C'è un conflitto in atto, come nella storia c'è sempre stato, in fondo, tra Magari delle minoranze, delle elite, dei gruppi di interesse che intentano di occupare l'insieme dello spazio politico e chi si sottrae o cerca di allargare invece lo, lo spazio politico. Noi siamo, come dire, io credo, in questa condizione. Certamente in una fase storica in cui, evidentemente, eh, eh, la crisi politica democratica si fa sentire. Um, io sono, diciamo, non sono tra quelli che accoglie le proposte cosiddette populistiche, anche quelle che in qualche modo. Uh, guardano a, a un orizzonte progressista o in qualche modo di sinistra. Ma cerchiamo anche lì però di cogliere la dimensione magari espressa uh, con degli strumenti che io personalmente posso ritenere non condivisibili, però anche lì l'esigenza di partecipazione, di rinominazione, di ripensamento della politica, io credo che lì ci sono delle energie che noi in qualche modo possiamo mettere in campo. E penso anche che queste energie saranno sempre più mobilitate da alcune grandi sfide complessive globali che noi abbiamo da praticare, a partire da quella eh, climatico ambientale eh, e i processi di trasformazione impressionanti che le nuove tecnologie e la scienza stanno mettendo in campo. Io credo che quelle sono eh, degli spazi su cui si può praticare e sperimentare forme diverse, come dire, di partecipazione e di intervento pubblico eh, democratico. Qual è il prerequisito? La cultura. Eh, studiare, studiare, studiare. Io credo che questo diciamo, sia veramente il luogo, il punto sul quale eh, si oh, eh, giocano un po' tutte, eh, tutte le battaglie. E l'ultimo elemento, eh, sicuramente io credo che, benché gli attori, diciamo, le forme politiche tradizionali del sistema democratico, i part partiti, i sindacati, eh, le modalità elettorali, siano in enorme difficoltà, e pur convinto che si debba eh, fare uno sforzo di immaginazione enorme per individuare forme diverse eh, realizzare diversamente le, eh, il sistema politico democratico la, la convivenza democratica noi non possiamo abbandonare quegli spazi non li possiamo abbandonare perché in qualche modo è uno degli strumenti importanti che oggi abbiamo come praticarli? questo sta in qualche modo al lavoro collettivo che dobbiamo fare nei luoghi in cui lavoriamo, nei luoghi in cui viviamo Sicuramente nelle piazze, sicuramente nel, in, in tutti gli spazi della vita associata. Professore, con questa risposta finale almeno ci, ci dà un po' di, di speranza, quindi gli spazi ci sono, infatti possiamo metterli in pratica, E anche noi come associazione, il nostro piccolo cerchiamo di, di fare una, un lavoro anche divulgativo, speriamo utile. Professore, la ringrazio di nuovo, speriamo di rincontrarla e poter dibattere ancora su altre tematiche. Eh, spero di incontrarla di nuovo. Arrivederci. Io sono io che vi ringrazio, ringrazio, ringrazio ancora, speriamo di incontrarci quanto prima anche in altri luoghi. Un saluto a tutti quanti voi, anche chi magari ci ascolterà eh, domani. Grazie professore, di nuovo arrivederci, a presto. Arrivederci. arrivederci.